È stato proprio un momento esatto, un giorno esatto, che era una giornata di fine agosto del 2013. Ero, mh, vivevo in via Fondazza da circa un paio di anni e mi ero sposato da poco. Avevo un bimbo piccolo che aveva qualche mese, e vivendo in via Fondazza non, non conoscevo molto i miei vicini di casa. dell'esigenza è stata di trovare altre famiglie che abitassero nella, nella strada con cui far giocare mio figlio e però si poneva il problema di come entrare in contatto con, con le altre famiglie e questo per me non era così facile perché lavoravo moltissimo all'epoca, uscivo la mattina presto, tornavo la sera tardi, quindi non vivevo la strada, non sapevo, chi è, non sapevo neanche chi abitasse nel mio palazzo onestamente. Allora mi sono chiesto come, come posso risolvere questo problema, come posso entrare con, in contatto con i miei vicini di casa e parlando con mia moglie a tavola mh, ho detto beh perché non creiamo un, un gruppo Facebook, eh, lo chiamiamo Residenti Via Fondazza e creiamo un punto di aggregazione per condividere necessità, per... Per socializzare e così fu. Stampammo una cinquantina di, di locandine, le mettemmo sotto le, le, le pori, i portoni, nelle buche delle lettere, no? vicino, all'epoca c'erano ancora i bidoni del Rusco, quindi venivano messi attaccati lì. E incredibilmente, dopo non so, meno di una settimana c'erano già 50-60 persone. Fu carino anche cominciare a, a riconoscersi, a, a sapere quelle persone che tu incrociavi tutti i giorni per strada avevano un nome e quindi la volta dopo la potevi salutare. E tutto questo innescò poi quello che è diventato un fenomeno mondiale. Social Street non si ispira a nessun modello, è nata per una mia personale necessità che poi ho scoperto essere una necessità di tanti, cioè sentirsi a casa non solo nelle quattro mura domestiche, ma a casa già nel momento in cui entri nella tua strada, no? quando le persone ti salutano. Le città come sono costruite oggi o come sono state costruite in passato non, non favoriscono la socialità. Eh, perché ora va bene, Via Fondazza, come dici tu, eh, è abbastanza raccolta. Però per esempio la panchina che tu vedi nella piazzetta non c'era prima. Quella è stata un'iniziativa promossa da Luigi e da altre persone del gruppo che si sono adoperati col comune per richiederla. Perché. In effetti se tu vedi Via Fondazza mh, sì ti puoi fermare a parlare in strada, però mh, non, non è facile creare momenti di aggregazione e anche nel momento che tu volessi fare, volessi organizzare anche una festa in strada o mettere dei tavolini e così c'è una serie di problemi burocratici, quindi non è per niente facile creare momenti di aggregazione nella strada. Infatti Social Street voleva... Proprio per bypassare anche questi problemi si prefigge l'obiettivo di creare intanto delle relazioni online che poi si trasformano in offline in vari modi perché molti pensano social street uguale festa di strada, party eccetera eccetera no in realtà quello può essere il punto di arrivo ma ci può stare o non ci può stare proprio perché le città non aiutano in questo senso, la burocrazia non aiuta in questo senso, quindi si pongono già delle problematiche, ma Social Street parte dal piccolo, dal creare la relazione 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, piccoli gruppi. La cosa diciamo, che più mi ha colpito, devo dire, è ehm, come la, eh, le Social Street siano state utili a, eh, durante la pandemia a... Diciamo, a creare un supporto virtuale fra vicini di casa, perché è vero che non ci si poteva incontrare, è vero che non ci si poteva scambiare le cose, però è stato interessante vedere come comunque c'era questo desiderio di socialità. In realtà i giovani sono meno coinvolti, l'età media diciamo è dai 30 anni in su, 30-50, 30-50 è la fascia. Eh, via Fondazza ci sono tantissimi giovani che si iscrivono alle social street, questo lo sappiamo perché chiediamo, no? quando entri in un gruppo chiediamo dove abiti e se conosci l'idea della social street e vediamo che sono soprattutto giovani che si trasferiscono a Bologna per studiare. Diciamo nel piccolo, ma non è i giovani non ricoprono un ruolo attivo nel, nella vita della social street. Come modello organizzativo mh, abbiamo deciso di lasciare assolutamente autonomia a tutte le social street quindi non c'è un coordinamento è vero che c'è il sito che serve semplicemente a mapparle ma ehm, proprio perché non esiste una struttura, non c'è un coordinatore, io sì sono stato l'ideatore, mi chiamo proprio ideatore perché ho dato l'idea, poi ognuno, è come quando getti un seme, lo getti, l'idea è un po' d'acqua, però dopo può crescere, non può crescere, no? E così sono andate le social street. Quindi in realtà sì, ci, ci sentiamo magari anche con social street di Milano per confrontarsi su certe cose, ma in realtà ogni social street ha una vita propria, ha un, le proprie iniziative.